Perché quando fai le cose grandi, grandi, grandi, è eh, spaventa. Ma... Unboxing time. time, faccio cose. <ride> nuovo video oggi per me è un day of pampering, cioè un giorno in cui mi sistemo un po', devo sistemarmi i capelli, finalmente vado dal parrucchiere, non li voglio assolutamente tagliare anche perché stanno crescendo ma gli voglio dare un pochino un giro perché mi sono cresciuti troppo davanti e fa effetto madonna, con i capelli corti comunque, e poi oggi al pomeriggio alle sopracciglia, sono già stata a farmi le unghie le ho fatte bellissime ragazzi sono innamorata profondamente di queste unghie primaverili sono rosa opaco e fucsia eh, brillantinato e basta oggi vi porto con me in questa giornata un po' diversa dal solito perché faccio cose <ride> quindi andiamo perché sono già in ritardo Questa non è la mia merenda, ma Oh, Dio, sto per rovesciare, Maschera Bounty. Trattamento, Quindi, trattamento, Bounty. Trattamento Bounty fatto con cioccolato, cocco, burro di cocco, burro di cocco e caffè. Bravo, caffettino. Che spettacolo. <ride> Non li ho tagliati anche se sembrano più corti, ma eh, quando vado al parrucchiere mi piace, mi piace fare una eh, piega boccolosa visto che io li ho sempre lisci. E sono tornata a casa con un pacco: ho, ho, ho. è un pacco di coro e quindi unboxing time. È da tantissimo che non faccio un unboxing e... è da tantissimo. In realtà è tantissimo che non vloggo, è tantissimo che non faccio cose, ma va bene. Oggi lo facciamo. Allora, Coro, azienda con cui collaboro da un anno ormai, azienda di alimenti e non solo. Infatti qui ci sono delle novità che... c'è. e iniziamo soft con un burro di nocciole burro di nocciole in realtà è il preferito di Jimmy io non ne vado pazzissima se si può dire però eh, una cosa che adoro fare è la Nutella insomma una crema al cioccolato e nocciole dove faccio la mia solita salsina al cacao io faccio cacao in polvere e acqua, io utilizzo il cacao amaro ma potete usare o il cacao zuccherato oppure aggiungere un pochino di dolcificante, liquido, miele eccetera e eh, appunto acqua, ma se la voglio un pochino più cremosa e densa la faccio con il latte. Mi chiedete sempre come farla, sembra una cosa difficilissima, ma in realtà è veramente soltanto cacao amaro e acqua, se viene troppo liquida aggiungete cacao, se viene troppo densa aggiungete acqua, mi raccomando dovete mescolarla, cioè ci impiega un pochino a amalgamarsi e a creare la, la salsina, se mescolate troppo poco rimane una roba mh, liquida, separata, le cose non si mescolano, comunque... Dopo che ho fatto la salsina, aggiungo un cucchiaio di questa, che è al 100% nocciole e ragazzi vi stupirà, cioè Jimmy se la fa ogni mattina, io ogni tanto, ma super! poi, poi tofu, solitamente io ho eh, sempre preso il tofu al naturale oppure il tofu affumicato, molto saporito che eh, io lo faccio visto che il tofu non è che abbia proprio questo grandissimo gusto lo faccio in friggetrice ad aria o comunque saltato in padella bello, tostatino, fa, fa la crosticina buonissimo questo eh, è diverso è nuovo ed è un tofu alle mandorle e sesamo voglio assolutamente assaggiarlo perché secondo me cioè se sa di mandorle per me è un vincitore farina di ceci la uso tantissimo per fare ad esempio la farinata, che è semplicissima: farina, olio, sale in una teglia, un po' di rosmarino, viene una bomba. Oppure anche delle chips di ceci. Insomma, è super versatile anche per fare versioni salate di pancake. Deliziosa, fantastica. L'adoro. A proposito di ceci, ceci, non faccio a dirlo: ho preso anche dei ceci in scatola. Uh, era lì ho voluto provarli giusto per questo è altro tofu poi vaniglia sono stecche di vaniglia eh, le uso tantissimo per fare il banana bread una intera e una bomba poi c'è altro tofu non presumo perché questi sono dei fiocchi di soia fini e disole... disoleati Voglio provarli per fare porridge eccetera. Voglio, insomma, queste cose mi incuriosiscono tantissimo. Ah! Ragazzi! Mm. Li ho trovati. Erano lì e li ho presi tutti. Li ho presi tipo 3 kg. Vi ricordate i Coco Pops, tipo il riso soffiato al cioccolato? Questi sono la versione più sana, meno eccessivi zuccheri perché sono a base di uh, soia quindi sono dei mh, chicchi di soia soffiati ricoperti di cioccolato non vedo l'ora di provarli e ho, ho già sentito delle altre recensioni e dicono che sono una bomba quindi insomma, oggi pomeriggio li mangeremo per merenda quindi vi farò sapere poi, questi sono dei cranberries, mi chiede la traduzione, eh, lampona, no, liofilizzati, che è diverso dall'essiccato. L'essiccato ha quella consistenza mh, un po' gommosa, invece questi rimangono super eh, croccanti, cioè, capito? E questa non era la plastica, ma il il frutto quindi è come proprio se gli fossi sprivato dell'acqua e rimanesse frizzato liofilizzato e parazzi la chicca come vi dicevo non ci sono soltanto alimenti ma anche aggeggi mm, e utile in sé utile in se, uti, utile in aspetta utensili Così, per la cucina e questo è un salt and pepper grinder elettrico ne ho presi due proprio appunto per fare sale e pepe e in teoria avevo ordinato anche eh, devo ricontrollare poi alla fine forse mi è scappato ma avevo preso il sale e pepe grosso perché si mette qua dentro e poi si preme il pulsantino deduco che mancano le pile esatto, si mettono le pile poi, 4 quattro pile okay. e poi da qui praticamente come funziona premi il pulsantino grinda tutto e scende da sotto anzi ah, sì, ce l'ha mio papà a Budapest e lo adoro lo adoro adesso finalmente ce l'ho anch'io yes, e poi è super pratico quello che ha mio papà in realtà è molto più grande questi sono anche super carini da mettere a tavola abbastanza di in design insomma Forse mi arriva un altro pacco perché probabilmente hanno spedito l'ordine in due parti separate così che vi faccio vedere anche come funziona. Questo all'attacco. Visto che è ancora presto uh, per andare a pranzo voglio dedicarmi un pochino a fare un po' di stretching. Oggi è una giornata che voglio dedicare a me e lo stretching è qualcosa che... Um, non faccio tantissimo che voglio fare di più perché mi aiuta tantissimo in tutti i miei movimenti, esercizi eccetera ed è qualcosa che mi fa stare bene quindi adesso mi metto un pochino qui faccio un po' di pulito e eh, stretching time anche perché tra le tante cose che voglio fare c'è la spaccata quindi che tra parentesi a livello di sagittale quindi davanti ci sono quasi a livello di laterale non tanto quindi work in progress diversi non mi fanno impazzire eh? li preferisco lisci uh, per fortuna visto che sono liscia a volte penso che chi li ha lisci li vorrebbe ricci invece chi li ha ricci li vorrebbe lisci invece no, io sono fortunata gli ho lisci li voglio lisci però boccolo intanto ci sta ma eh, mi va ovunque Oh, <gasps> Questo tofu è spaziale. Sono i pezzi di mandorla e il sesamo. E anche mangiato crudo: io poi l'ho ripassato un attimo in padella giusto per fargli fare la crosticina. Ma anche mangiato crudo è top, buonissimo. provato, il migliore finora tra tutti. Tornata a casa, momento relax, ho fatto le sopracciglia. Ah, ora sì, e anche i baffetti. Pazzi, mi sento <ride> Comunque, allora, ho fatto merenda con i Soda Crispies al cacao, ho fatto una base di yogurt greco allungata con un po' di latte e perché lo yogurt greco lo trovo sempre troppo denso e un po' mi rimane sullo stomaco, lo ammetto, e eh, l'ho poi con condito con del cocco rapé per dargli un pochino un gusto di cocco. Poi ci ho messo sopra i soia crispies al cacao, fragole, semi di canapa e mandorle. Ammetto che i soia crispies al cacao non mi hanno fatto proprio impazzire, Lì, forse avevo aspettative troppo alte, ma li ho trovati sì, forse anche un po' amarognoli. Insomma, preferisco di gran lunga i soia crispies normali, gusto neutro, che si abbinano benissimo con la cannella nel, la, nello yogurt di soia. Io ho sempre mangiati così e sono deliziosi per salutare vorrei chiudere questo video uh, so che non ho fatto la seconda parte dell'unboxing perché non mi è arrivato il pacco in giornata però oltre a quello che vi ho fatto vedere non c'era granché c'erano i semi di canapa le chips di cocco tostate la tahine scura che sto amando in questo periodo anche se recentemente ho provato la crema di canapa e se non siete amanti della tahine vi consiglio la crema di canapa ha un gusto amarognolo però molto meno intenso della tahin e abbinata con un pizzico di sale ragazzi di che cosa stiamo parlando incredibile, buonissima e, e poi c'era il sale grosso e il pepe grosso per farlo macinato quindi niente di particolarmente di nuovo da farvi uh, vedere. Vi ricordo comunque che sul sito di coro avete un 5% di sconto con il codice Fashions E uh, basta. Basta. Io, uh, come avete visto, sono a Padova. Ehi. Hey. È po' strana questa luce oggi, oggi sto un po' combattendo con le luci in questa casa. Comunque in questi giorni, in questa settimana non so in realtà quanto mi tratterrò. Sono a Padova perché stiamo portando avanti il progetto della campagna. Lo so che lo dico in ogni video, però è così: c'è molta progettazione, c'è da attendere, c'è molta burocrazia, eh, mi avete detto di mi avete chiesto se utilizzerò i, bo i bonus super bonus, sì. Eh, se, se riusciremo, se sarà conveniente, lo farò. Sto documentando tutto, tutto il processo, dalla progettazione a eh, possibilmente quando si inizierà, eccetera, e voglio condividerlo con voi. Mi sta dando una progettualità, cioè io sto già pensando a che cosa ci potrò fare, cosa ci farò, cosa succederà e come comunicarlo, cosa fare, eccetera. Insomma, sto andando avanti con la testa e il che è eh, sia positivo, perché mi porta avanti, sia negativo nel caso poi avvenga questa cosa che io ho paura, eh, che non se ne faccia nulla, che alla fine succeda qualcosa che blocchi tutto, che non, um, non va a buon fine, e perché è la mia, è questa è la mia più grande paura, eh, ho, ho questo timore di magari io eh, tirarmi indietro, prendermi troppo spavento per la cosa grande che è, e, e quindi magari a un certo punto dire no non ce la faccio e, perché quando fai le cose grandi, grandi grandi, eh, spaventa ma, ma tanto Cioè, ed è forse anche quello che eh, impedisce tante, a tanti a tutti di fare e non sto parlando proprio di investimenti grandi perché l'investimento non è eccessivo essendo comunque a, a parte la grandezza cioè il rapportato alla grandezza è tutto però considerando anche che è una casa in campagna in un paesino sperduto quindi non c'è tanto investimento dietro però è proprio il progetto scusa, scrocchiato la schiena: c'è proprio un progetto di vita eh, futura a lungo termine una famiglia, io e Jimmy tutto quello che poi ne verrà cioè, è tutto è quello che si farà che è tanto ed è grande ed è un po' quello che a me, a me spaventa ma non perché ho paura che possa succedere qualcosa fra me, Jimmy eccetera però proprio la maestosità, la, il fatto che è proprio a lungo, lungo, lungo termine, c'è cioè una cosa per la vita, ecco, forse quello lì è quello che mi spaventa. Però vabbè, insomma, ho, sto imparando, soprattutto in quest'anno, ho imparato a prendere le cose una volta no, una per giorno e quindi eh, per ora non ho niente ancora fra le mani, non ho iniziato nemmeno a mettere giù un mattone, quindi pff, che mi preoccupo solo che poi il tempo passa tanto veloce e ti risvegli e ti trovi fra un anno e mezzo e dici oh oh, oh guarda dove sono vabbè niente basta spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia un po' fatto passare una giornata diversa come è stata la mia tra capelli e <ride> sopracciglia e basta e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento noi ci vediamo nel prossimo video Guarda quelle le unghie, io le adoro. Bellissime, bellissime. Innamorata persa. Ciao!